È un'esperienza molto intensa che ti dà tanto dal punto di vista dei contenuti, ti dà tanto dal punto di vista del sapere, però richiede molto impegno e ed dedizione. In un lavoro di gruppo essere sia ingegnere che architetto dà un vantaggio poiché all'interno di un progetto è importante il lavoro di tutti e quindi, avendo una preparazione che spazia su tutti i campi, ti permette di collaborare con tutti e quindi avere un ruolo in prima linea all'interno del progetto. La materia che più mi ha colpito tra tutte le materie è stata il disegno dell'architettura. Perché penso che uh, attraverso il disegno è possibile uh, leggere e studiare molto un'architettura, tanto da capirla, e in questo modo è possibile avere un rapporto diretto con quello che si sta studiando. Per me studiare a Bologna è stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista della preparazione, sia dal punto di vista dei corsi e soprattutto dal punto di vista umano per quanto riguarda la vita universitaria.